bentornati ragazzi a corso di armonia e in questo nuovo capitolo parleremo delle scale tutto ciò che ruota intorno quindi scale modali e quant'altro oggi partiremo dalla scala probabilmente più importante di tutta la musica dove poi nasce tutte appunto le scale cosiddette modali e sempre eh, inerenti alla scala maggiore, poi parleremo anche de, delle scale modali della minore armonica melodica. e melodica. Allora, partiamo da, quindi dalla scala maggiore che viene chiamata ionica, semplicemente eh, è la scala principale e andiamo a vedere oggi in, eh, si inizia in La maggiore, eh, andiamo a vedere le posizioni come abbiamo fatto per gli arpeggi, le triadi, eccetera anche per le scale, quali sono le, le mie tre diteggiature per tutte le scale quindi oggi parleremo della maggiore e poi andiamo a vedere come studiarle queste scale allora, eh, partendo col primo dito, quindi con l'indice Primo, secondo dito, quarto dito, sono tonica, seconda maggiore, terza maggiore. Poi, di nuovo primo, secondo e quarto dito per la quarta, quinta, sesta maggiore. Primo secondo dito per la settima maggiore e l'ottava. Questa è la prima diteggiatura. La seconda è quella del dito medio, quindi parto con medio mignolo, indice medio, mignolo, indice anulare, mignolo per l'ottavo. L'ultima è quella del mignolo, quarto dito. Poi avrò il primo dito, terzo dito, quarto dito. Primo dito per la quinta, quarto dito, primo dito, secondo dito. Andiamo a vedere la, la scala maggiore, sempre di là, su più ottave, variando eh, queste diteggiature, quindi suonando tutta tastiera. Innanzitutto posso partire da, dalla quinta che a me fa parte della scala maggiore della... esercizio con questa diciamo questa tecnica questo eh, ragionamento di fare dei percorsi diversi andando sulle varie ottave quindi partendo magari in un modo e tornando in un altro un esempio possiamo fare si può studiare la scala maggiore su una corda sola, ad esempio in A parto sempre dal Mi oppure su due corde, quindi appena trovo la possibilità di scendere la prima nota che ho disponibile è la vuoto. su tre corde stesso ragionamento appena trovo la possibilità di andare su, su Re quindi una volta su Re faccio la scala di La su quattro e così via e, come abbiamo visto anche per eh, il triadi poi l'arpeggio eccetera, si può studiare le scale eh, per semitoni, ovvero inizio con la scala di Mi maggiore e posso andare avanti fino alla seconda ottava e tornare indietro con, ad esempio quella di Fa maggiore, risalire con Fa diesis tutte discendenti quindi quella di mi Quello di fare ad esempio, studiare anche con questo metodo qui di salire per semitoni oppure scendere per semitoni, fare le scale maggiori come poi tutte le altre in porzioni di tastiera. Ovvero mi delimito un'area, quindi ad esempio i primi quattro tasti e faccio tutte le scale maggiori nei primi quattro tasti, quindi mi maggiore, fa maggiore, fa diesis, sol, la, la bemolle, sol diesis, la, si bemolle, e poi il Do. Sarei costretto ad andare sul quinto, quindi mi fermo al Do. E si può fare anche questo partendo da appunto, tutte ascendenti, tutte discendenti e così via. Eh, poi, dopo aver studiato, magari nei primi quattro tasti, proseguo e faccio la, la parte diciamo centrale della tastiera fino ad arrivare alla parte alta questi sono altri, altri suggerimenti per darvi qualche idea su come studiare le scale magari divertendomi anche eh, l'altro esercizio volevo eh, farvi vedere oggi è quello di alternare la scala con l'arpeggio eh, tralasciamo un attimo le triadi andiamo direttamente all'arpeggio ehm, relativo alla, alla scala di la maggiore quindi almeno quello di, di settima, quindi major 7, abbiamo visto, e potete fare una battuta di, di scala di La maggiore e una di arpeggio, ad esempio, parto con la scala. Seconda battuta scendo con l'arpeggio, terza battuta risalgo con la scala. Di arpeggio una scala inventate e poi ci sono l'ultima cosa che volevo far vedere oggi poi metto la base e potete creare dei pattern sulla scala maggiore come tutte le altre scale appunto ad esempio ve ne scrivo qualcuno poi inventateli anche questa volta e lo faccio nettamente parto dalla terza terza tonica quinta quarta seconda e così via. Oppure tonica, terza, quinta, seconda, quarta, sesta, sono tutti pattern sempre uguali. Ce ne sono un'infinità, in ve ne scrivo alcuni, poi li potete trasporre in altre tonalità, li potete modificare, potete... Eh, anche eh, diciamo cambiare a vostro piacimento eh, oppure variando la ritmica in sestine eh, in quintine eccetera poi ci sono i pattern più classici quelli eh, gruppi di, di quattro note ad esempio Pure discendenti, e a terzine. scala per intervalli quindi ad esempio per terzi facciamo le ascendenti oppure sempre terzi però discese una discendente eh, quinta sesta questi sono tutti spunti che vi do eh, prendete come esempi poi create qualcosa di vostro andiamo a sentire con la base tappeto di la maggiore ecco la scala maggiore per improvvisare si può utilizzare ovviamente sulle triadi maggiori quindi ogni volta che c'è una triade semplice maggiore ci cioè possiamo suonare la scala oppure gli accordi major 7 accordi maggiori sesta a sentire un attimo la base la settima maggiore partiamo variando le diteggiature e suoniamo la scala tutto tutta tastiera a fare dei pattern appunto, con la base sotto. Per fare qualcosa di più musicale. Castello, l'arpeggio con la scala. Seste eh, Ultimi due consigli eh, Vagano sulle scale maggiori come tutte le altre scale quello di eh, innanzitutto canticchiare qualche frase e poi farla come avevamo visto per gli arpeggi quindi evito la seconda è trovare delle melodie che eh, innanzitutto crearne melodie usando a scala maggiore eh, oppure cercarne famose eh, che sono state costruite appunto con questa scala e eh, suonarle e memorizzarle, memorizzare il suono che ha, ad esempio, tanti auguri <ride> Per dirne una ce cioè ne sono veramente miliardi e miliardi eh. Quindi questo è il mio approccio per lo studio delle scale. Non eh, hai parlato della scala maggiore, ma utilizzo più o meno questo approccio per tutte le scale. Quindi nel prossimo video andiamo invece a vedere il primo, la prima scala eh, modale del, de, relativa alla scala maggiore, che è la cosiddetta scala dorica. Leggete per l'approfondimento della differenza tra le scale modali c'è molta molta confusione su questa cosa ho fatto il primo modulo delle scale quindi quello precedente a questo il quale spiego il più semplicemente possibile cosa si intende per scala modale e per modo ehm, c'è molta confusione ci sono molte informazioni ma in realtà il discorso abbastanza più semplice di quanto si pensi. Eh, semplicemente per noi, per capire come poter utilizzare nel modo corretto tutte le scale, per, soprattutto per sentire che proprietà eh, hanno, che, che sonorità hanno, vi farò vedere qual è il mio metodo. Quindi ci vediamo al prossimo video.